Buongiorno, benvenuti a tutti. Eh, su questo nuovo appuntamento sul canale YouTube del sistema bibliotecario del Comune di Fanno, un appuntamento oggi dedicato agli Open Data. Eh, la data del 6 di marzo non è casuale, tutt'altro, proprio perché oggi è l'Open Data Day che in qualche modo è un appuntamento, una festa dei dati aperti che viene organizzata ogni anno a livello mondiale. Quest'anno per la decima volta gruppi di tutto il mondo eh, contemporaneamente stanno creando eventi di carattere locale come il nostro in cui useremo dati eh, aperti per le nostre comunità e cercheremo in qualche modo anche eh, di promuovere una riflessione collettiva sull'utilizzo, sull'opportunità dell'utilizzo degli open data, dei dati aperti e di incoraggiarne anche eh, l'adozione in maniera sempre più decisa e strategica, eh, mi permetto di aggiungere, eh, per governi, per imprese, per società civile e da amministratore del comune di Fanno aggiungo anche degli enti locali eh, che sono probabilmente tra quei soggetti, mh, penso in particolare a come strutturato, anche geograficamente come articolazioni di servizi, il nostro paese, sono quelle istituzioni, quei soggetti istituzionali più di prossimità per le comunità, per i cittadini, eh, che avrebbero bisogno di un fortissimo investimento finanziario e politico sugli open data, che invece continuano ad essere molto spesso un elemento di eh, arretratezza, se non di fragilità, eh, per queste istituzioni, anche con un divario che si sta eh, accrescendo eh, nel corso degli anni rispetto anche alla distribuzione geografica di questo investimento che purtroppo ad oggi non è coordinato a livello eh, di enti locali. Ecco Di questo e anche di altri elementi, anche di carattere politico in senso lato, oggi proveremo eh, a parlare, eh, perché chiaramente quando parliamo di dati aperti, di open data, parliamo anche necessariamente di concetti come partecipazione, come de com democrazia, come trasparenza, che chiamano in causa non solo il buon funzionamento delle infrastrutture immateriali, ma chiamano in, casa, in causa anche la qualità della vita, anche civile e democratica, delle nostre comunità e dei nostri paesi. Proveremo a farlo con questo appuntamento che nasce peraltro da una felice collaborazione tra il Comune di Fano, l'assessorato alle biblioteche, quindi l'intero sistema bibliotecario del nostro Comune, insieme ad ANAI, quindi l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, e l'AIB Sezione Marche. Eh, affronteremo eh, gli open data e le riflessioni che ovviamente, come anticipavo, porta con sé eh, questa tematica, con Simone Aliprandi e Pierluigi Feliciati. Simone Aliprandi è avvocato e formatore nel campo del diritto d'autore e nel diritto della comunicazione delle nuove tecnologie, Pierluigi Feliciati invece è docente universitario presso l'Università di Macerata, socio ANAI e eh, anche, diciamo così, un prezioso compagno di viaggio per il nostro sistema bibliotecario. Io ringrazio entrambi per eh, aver raccolto l'invito alla collaborazione e eh, la disponibilità con cui hanno risposto chiaramente a questo nostro appuntamento e lascerei la parola proprio a Pierluigi per eh, iniziare questo dialogo e accompagnarci nelle riflessioni di questa mattina. Molte grazie Assessore, molte grazie Samuele, eh, sono molto felice questa mattina di, di essere qui perché l'argomento dell'apertura della dei dati è un argomento appunto come ben sottolineavi centrale nella, nella, nella società contemporanea in cui i dati sono strumento di, di decisione sono strumento che condiziona le politiche, condiziona le decisioni che mette a disposizione delle imprese mette a disposizione dei cittadini, delle associazioni eh, una base per, eh, per informare le informazioni, diciamo sempre che siamo nella società dell'informazione e poi questa informazione eh, viene un po' eh, come dire veicolata attraverso dei canali molto controllati. Eh, io non voglio dire altro perché io oggi faccio, svolgerò il ruolo di, di moderatore, di, di attivatore diciamo di, di, dei temi eh, perché abbiamo la fortuna di avere questa mattina con noi insomma, uno dei massimi esperti se non il massimo esperto di, di, di, di diritto d'autore, di apertura dell'informazione, di eh, licenze relative all'informazione, alle pubblicazioni, eccetera, che è appunto Simone Litrandi. Quindi buongiorno Simone, sono, siamo buongiorno, davvero molto felici di, di averti qui buongiorno. con noi. Eh, io inizierei da, da, da, da, dall'inizio, di eh, eh, che cosa stiamo parlando? Adesso abbiamo... Così eh, con, con Samuele abbiamo semplicemente eh, detto quanto sono importanti, ma dobbiamo dire di che cosa stiamo parlando, che cosa sono allora, questi Open Data, perché sono importanti. In realtà l'introduzione di Samuele, eh, che ringrazio, è, è assolutamente opportuna perché ci mette già sul, sulla strada giusta, perché l'ha collegato con il tema dell'open government, cioè della eh, trasparenza dell'azione dell della pubblica amministrazione, no? termine inglese, government vuol dire eh, non strettamente governo, ma più, più in senso più lato, amministrazione della cosa pubblica, e da quando la tecnologia lo permette, perché ovviamente è una... chiaramente tutti questi temi che, di cui parliamo, dell'openness in tutte le sue declinazioni, sono figli eh, de, de, de, della rivoluzione digitale, quindi da quando la tecnologia lo permette, ovviamente l'azione la, eh, della pubblica amministrazione deve essere deve esporsi maggiormente al controllo dei cittadini. Perché? Perché adesso ci sono... Eh, adesso mettere a disposizione delle informazioni, delle, eh, magari grandi masse di informazioni, ai cittadini, affinché i cittadini possano verificare che la pubblica amministrazione stia eh, gestendo la cosa pubblica in modo corretto, eh, equilibrato, economicamente sostenibile, tutte le varie eh, declinazioni. Eh, lo si può fare attraverso appunto una, una semplice connessione internet, e, l'esposizione di un dataset su un server e eh, l'incoraggiamento attraverso licenze, che adesso è l'aspetto di cui mi occupo di più, del riutilizzo di questi dati. No? E quindi, eh, appunto, se voi cercate una definizione di open data, anche semplicemente Wikipedia o, o, o Treccani Online, vedete che sempre è collegato al tema dell'open government. Poi in realtà di, di, di, di dati aperti si può parlare in senso ancora più generale perché non è detto che siano dati delle pubbliche amministrazioni, possono essere anche aziende che mettono a disposizione i loro dati eh, per, per mostrare il loro operato e per, e per magari creare una community attorno al loro operato e eh, farsi aiutare dalla, da questa community a sviluppare meglio la loro attività, a parte che poi eh, come dire, il concetto di, di pubblica amministrazione e aziende negli ultimi anni si sta, sta andando a sfumarsi no? perché ci sono aziende che hanno una costituzione giuridica puramente eh, privatistica ma che sono pubbliche no? grande caso, una delle sentenze più discusse in ambito di open data è quella che, che vede come protagonista Trenitalia, no? quindi Trenitalia che cos'è? È una pubblica amministrazione? Tecnicamente no, però è un'azienda pubblica eh, e quindi niente, cioè, se vogliamo spiegare per coloro che non, sono mai, non si sono mai affacciati a questo tema, open data altro non è che appunto la libera disponibilità dei dati. Io me ne occupo dal punto di vista giuridico, sono un legale, eh, anche se poi vabbè, ho, così aggiungiamo questo pezzo, ho, ho, ho anche un dottorato in società dell'informazione che era un dottorato non strettamente giuridico e una, una seconda laurea in scienze della pubblica amministrazione, quindi per questo che è il tema non, un tema come questo non può non interessarmi perché incrocia tutti questi aspetti, l'aspetto giuridico per, aspet per la questione delle licenze, l'aspetto dell'open dell government, della del eh, eh, corretta gestione della cosa pubblica in ottica di trasparenza e, eh, e l'aspetto dell della gestione dell'informazione eh, in ottica ovviamente in, in, nel senso digitale del termine, della condivisione delle informazioni nel, attraverso la rete in formato digitale. E, e, e quindi quando noi parliamo, in generale quando parliamo di temi open, no? open, si è iniziato a parlare di open source quando si parlava del software libero negli anni 80-90, poi di open content, di contenuti liberi, quelli rilasciati sotto licenza Creative commons per intenderci, ehm, siamo poi arrivati agli open data nell'ultimo decennio, diciamo che il, il dibattito si è un po'... È iniziato alla fine del 2008-2009, in quegli anni, è diventato centrale intorno al 2014-2015 con una serie anche di, di direttive europee di leggi che hanno effettivamente cambiato molto la questione. E, ehm, e quando si dice open, appunto, eh, l'openness va eh, valutata secondo due punti di vista principali che sono quello eh, tecnico-informatico e quello giuridico. Eh, io ovviamente, avete invitato un avvocato, peggio per voi, ovviamente mi occupo più dell'aspetto dell giuridico, nel senso che eh, i miei studi, i miei libri, si focalizzano sull'aspetto delle licenze, cioè un dato è open se non ha dei vincoli giuridici eh, al, al suo riutilizzo, vincoli che possono derivare principalmente dall'ambito del copyright, della, della cosiddetta proprietà intellettuale, oppure della, della tutela della privacy, della tutela del trattamento di dati personali, se però si tratta di dati personali, cosa che non è detto. No? Quindi iniziamo a, a scombrare il campo, cioè quando parliamo di dati, non è detto che si parli sempre di dati personali, i dati della, eh, eh, che ne so, dati meteorologici, no? se la pressione atmosferica nel comune di Fano, nel, nell'arco del 2020, non sono dati personali, sono dei dati fisici misurati, misurabili da chiunque. Ehm... E altri vincoli, sempre di carattere giuridico, possono arrivare dal diritto amministrativo. Quindi, diciamo, questi sono le tre, le tre, i tre incroci, di cui io, diciamo, le tre fonti di, di, di diritto che io utilizzo quando faccio i miei seminari, scrivo i miei libri. Quindi, principalmente l'ambito della proprietà intellettuale, che è quello da cui io provengo e a cui sono più affezionato, l'ambito della tutela della privacy e trattamento dei dati personali, e anche il diritto amministrativo per dargli un nome, il cosiddetto codice dell'amministrazione digitale, anche detto CAD, eh, che nulla ha a che fare con il software CAD che utilizzano gli architetti, ma CAD in senso di codice di amministrazione digitale, che è un po' la norma di riferimento per la digitalizzazione dei processi amministrativi e nella quale ci sono appunto delle norme relative al concetto di... c'è cioè proprio la definizione di open data secondo la, la, la legislazione italiana, c'è la definizione di formato aperto, che è l'altro tema, di standard aperto, formato aperto, che è l'altro tema eh, delicato che incrocia quello degli open data. E quindi diciamo, questi sono i tre ambiti giuridici eh, che possono rendere un dato open o non open, no? Se ci sono se si sovrappongono tutti e tre questi vincoli, il dato è davvero poco open, no? se abbiamo dei vincoli di proprietà intellettuale, dei vincoli di eh, privacy, dei vincoli di, derivanti dal diritto amministrativo, perché c'è so, una delibera, c'è qualche... Eh, oppure, vabbè, ecco, c'è un, un quarto aspetto che potrebbe essere quello del segreto, del segreto di Stato, del segreto militare, eh, che ogni tanto entra in gioco. Mi sono, come consulente mi sono mano a mano coinvolto in un progetto in cui si, si parlava di dati geografici in senso generico, per, eh, erano dati relativi a delle strade, però c era, c ci siamo accorti nell'analizzare i documenti, documenti d'archivio, che ehm, in, questi documenti, in alcuni documenti c'erano ad esempio eh, i, le buste paga dei, dei, dei dipendenti, degli ingegneri che avevano fatto i progetti e quindi privacy, perché c'è un dato personale, si dice quanto guadagna qualcuno e quindi non, non va bene. Ma poi c'era il segreto militare perché secondo una vecchia legge, eh, alcuni ponti, alcuni diciamo, incroci stradali strategici sono soggetti anche al, al, a un vincolo di, di segreto militare perché il genio militare può utilizzarli per difesa nel senso far saltare un ponte al momento giusto perché c'è un attacco dal, dall'estero è una scelta tipicamente militare e che quindi sottopone a questo tipo di segreto quindi come vedete il mio lavoro di consulente legale che assiste pubbliche amministrazioni o eh, aziende o privati eh, in quest'ambito deve tenere conto di tutti questi ambiti, di tutte queste competenze. A volte mi faccio assistere da colleghi perché cioè, non, non, non ho così la scienza infusa quindi a volte, cioè, ad esempio, l'ambito militare non è, così, non è a me così noto quindi a volte mi devo appoggiare a a qualche collega che ha quella, quella specializzazione. Però ecco, qua stiamo parlando solo dell'aspetto giuridico. C'è poi tutto l'aspetto tecnico-informatico, cioè il fatto che gli open data devono essere aperti anche da un punto di vista del, del, del formato del file e della messa, del, della, del, dei, del modo con cui vengono messi a disposizione del pubblico. Detto molto semplicemente, eh, un, ehm, un faldone di 150 pagine scansionato in formato TIF. Eh, Molto pesante, emesso su un server con una licenza open molto aperta. È open da un punto di vista giuridico, indubbiamente, ma è poco open, poco open data da un punto di vista tecnico-informatico. Perché? Perché ce ne facciamo poco di quel dato? Ci vuole Dovremmo mettere lì un omino o, un, o degli omini che si eh, ricopiano che in qualche modo fanno l'OCR di questo, di questo file pesante e, e, e puramente scansionato. Eh, per tirarne fuori del valore, cioè per poterli poi riutilizzare. Perché... Aggiungono metadati, no? come fanno gli archivisti e yeah. i bibliotecari, per esempio, nel caso de della digitalizzazione. Perfect. Certo, perché... Ehm, esatto, cioè quindi il dato deve essere in un certo tipo di formato che deve essere un formato open e anche lì rimando alla lettura del, del codice di amministrazione digitale per la, la, la diciamo definizione di, di, di, di formato open secondo la legislazione italiana però sostanzialmente il formato deve essere open anche dal punto di vista delle specifiche cioè il, il formato è open nel momento in cui eh, dal punto di vista informatico si sa com'è strutturato questo formato di file quindi un formato super proprietario non so eh, ci sono dei file, dei, dei, dei software proprietari che costano la cui licenza costa un bel po' di soldi pensate alla suite di Adobe eh, no, Photoshop quello più evoluto eh, che costa qualche migliaia di euro che ovviamente ha il suo formato nativo quindi quando tu modifichi un'immagine con quel software e vuoi avere tutte le informazioni per poter poi pro, procedere al lavoro la, for, la salvi con un formato che si chiama forse PSD che è il formato tipico di Photoshop se ricordo bene io quando ero, ero giovane e lavoravo in una piccola redazione di un giornale, usavamo Quark Express, che era un vecchio software di impaginazione, lui aveva il suo formato, e chiaramente quelli sono formati super proprietari, nel senso che li puoi aprire solo utilizzando il software proprietario che ti viene dato in licenza, e a volte anche una specifica versione di quel, di quel, di quel software. E quindi mette a disposizione del pubblico Quel, quel, quel file in quel formato non sto davvero consentendo a tutti di rimaneggiarlo e di utilizzarlo, perché si pone appunto un problema di acquisizione delle licenze. E questo, adesso ho fatto degli esempi un po' alti, no? Cioè lo studio di, no di, di, di architetti o il giornale che è in pagina, ma se andiamo sul livello più basso, eh, ehm, la pubblica amministrazione che mette a disposizione del pubblico un, un form, un, un modulo da compilare per, che ne so, chiedere la tessera, la tessera elettorale, no? non so, oppure per prendere l'appuntamento, per fare la carta di identità elettronica, e lo mette in un formato Word docx particolare, sta condizionando il cittadino ad acquisire una licenza di Microsoft per aprire correttamente quel file. Poi, a volte i file sono talmente semplici per cui anche se salvati in quel formato possono essere aperti anche con LibreOffice, con altri formati, però in alcuni casi si perdono delle informazioni, il file non è correttamente utilizzato. E quindi cosa sto, cosa sto facendo? Io pubblica amministrazione sto o da un lato obbligando il cittadino ad acquisire una licenza proprietaria, quindi a pagare un'azienda un privata, un una multinazionale che tra l'altro... Raccoglie proventi dall'altra parte dell'oceano, quindi non, non, non fa ricadere ricchezza sul nostro territorio. Oppure lo sto obbligando indirettamente tacitamente a, ad avere un file, a, scusate, ad avere un, un software craccato, ad avere un software eh, non, non legale, no? quindi ancora peggio. Eh, quindi il problema del, della disponibilità dei, degli, degli, delle informazioni, soprattutto in ambito pubblico in formato aperto, è sicuramente. Eh, vivo e reale no? pensate ai dati sanitari no? pensate a quel classico esempio che faccio per spaventare un po' le persone, far capire la, la centralità del tema dei formati aperti è quello del eh, soggetto che è, cittadino che è ricoverato in un ospedale che deve essere d'urgenza trasferito in un altro ospedale e l'altro ospedale che lo riceve non riesce ad aprire la sua cartella clinica perché è salvata in un formato proprietario che quel nuovo ospedale non, non riesce ad aprire perché non ha la licenza no? quindi Stiamo parlando di una cosa seria, non una mera eh, questione di lana caprina da giurista, no? o questione da, da, da filosofi, ecco questi che si trovano a fare gli smanettoni del sabato che, sm che smanettano i fidati, certo. Tema, lo siamo, prima ne stavamo parlando, sì, no? Eh, no? mi fai venire in mente appunto eh, l'iniziativa sugli eh, open data del Covid. Eh, sì, stiamo vivendo un periodo in cui continui continuiamo a eh, tutte le serie al telegiornale, ma insomma, anche se ci colleghiamo con qualunque giornale online, i dati siamo sommersi da dati, eh, facciamo fatica che come cittadini a interpretarli: l'andamento, la T una serie di dati. E Abbiamo a un certo punto assistito in un due o tre momenti di questo anno eh, orribile che, che abbiamo vissuto e che insomma, purtroppo sta continuando a eh, discussioni su ma la regione non mi ha dato i dati corretti, non mi ha dato i dati in tempo, ha nascosto alcuni dati oppure insomma, non sapeva di avere alcuni dati. Questo è un tema che mi sembra ci riguardi davvero tutti. Quindi di che dati stiamo parlando Simone? Per, secondo te qual è, quali sono stati i problemi e che cosa possiamo... Fare, allora, chiedere a chi può... eh, allora, io la questione no, l'ho seguita anch'io da spettatore, c'è un'iniziativa interessantissima eh, che si chiama Dati Bene Comune, che ha ehm, proprio scritto una, una sorta di lettera aperta con una sorta di manifesto del, del, dell'open data legato alla, alla pandemia covid e, eh, ovviamente lì è in questione anche di, di, no, di punti di vista. Secondo il Ministero, i dati sono disponibili, cioè tutto, è, tutto, è stato fatto tutto nel massima trasparenza, no? ci ricordiamo che il Presidente Governo usava a dire che non, non, non fa nulla nell'ombra, no? lavora con la luce del sole, cioè, ci ricordiamo questa dichiarazione, ma infatti da punto di vista politico non credo che ci siano particolari problemi, dal punto di vista più che altro appunto, tecnico eh, eh, eh, legato appunto alla definizione al concetto di open data che eh, appunto fa, fa emergere il problema, nel senso che non sono davvero open i dati che vengono forniti sulla pandemia Covid e quindi innanzitutto non vengono forniti tutti e quindi vabbè mancano dei pezzi sufficienti, quei pezzi necessari per... Ehm, agli smanettoni di dati, a coloro che sono esterni al mondo della sanità, ma che possono magari dare il loro punto di vista, dare il loro, il loro apporto per tirar fuori del valore da questi dati, che magari, no, è un discorso di serendipiti, cioè a volte colui che, coloro che le istituzioni che sono preposte ufficialmente a lavorare sui dati della pandemia sono concentrate nel fare un certo tipo di lavoro e quindi stanno cercando di utilizzare i dati in un certo modo, che è corretto, ma arriva qualcuno da fuori che da quegli stessi dati riesce a tirar fuori qualcosa che semplicemente nessuno aveva pensato di tirar fuori, no? Ed è questa la bellezza, io lo vedo fare con i dati appunto, le community prima e dopo, magari ne parliamo, legate a OpenStreetMap, dati geografici, dati appunto sul meteo, se ne possono fare veramente di ogni, e lì a volte è lasciato alla, al guizzo di genio del singolo, del singolo smanettone, del singolo hacker di dati. Eh... sì, sì, è giustissimo perché mi sembra che la scusami, provo a... Prego, prego. A... a perché in realtà mi sembra che la... il rovesciamento vero che pone la, la, la società dell'informazione in una, una logica di apertura, di openness sta secondo me nel fatto che eh, eh, il, il racconto dei, cioè la, la presentazione dei dati sia tale per cui ognuno può rielaborare può fargli le domande che vuole può elaborare ognuno, ogni cittadino potenzialmente, tu giustamente dici ci vogliono gli smanettoni per farlo, ma ci sono anche delle applicazioni che permettono di interrogare, di, di eh, intersecare i dati in maniera anche personalizzata da parte di chiunque. Cioè i dati sono teoricamente neutrali, no? sta ai, ai cittadini far porsi le domande porre ai dati le domande che gli interessano. Sì, allora, e, eh, e porre questo... le domande e soprattutto, secondo me, la, la, la parola chiave, il concetto chiave è estrarre valore. Cioè, riuscire dal dato crudo, cioè dal dato, no, dato tabellare, una classica tabella eh, in CSV, quindi un formato più neutro e, e open possibile, cioè una, un elenco di, eh, di, di, di, di dati o numerici o stringhe, separati da delle virgole semplicemente, che però mh, macinati in un certo modo riescono a, a tirar fuori cose interessanti. Io l'ho visto, visto fare in questi giorni ad amici eh, esperti di, di Open Data su, appunto, sui dati Covid, un eh, dibattito che era nato era riuscire a capire se, ehm, se il rallentamento nel piano di vaccinazione è dovuto, davvero alla non consegna dei vaccini oppure se il problema è più nella logistica o nella somministrazione no? e, e, e lì davvero sei su un crinale delicato per cui a seconda di come te la raccontano sembra che il dato sia molto diverso invece chi riesce a maneggiare i dati dice ok datemi le informazioni crude ditemi quanti vaccini sono entrati dove sono stati stoccati e chi ce li ha e datemi quanti sono, quante somministrazioni sono state fatte e io ti faccio un grafico o più grafici che sovrappongono queste due informazioni per capire se il collo di bottiglia è dov'è dov è davvero e dov è, se a un certo punto c'è stato un cambiamento di, di, di, di tendenza, sta roba qua. È la cercate su Twitter, avevo eh, coinvolto in questo di, dibattito Piersoft, eh, che vabbè, è, un, è uno dei noti, eh, sm, diciamo, esperti italiani di, di open data dal punto di vista più appunto, operativo, sm, smanettonesco, <ride> inventiamo questo aggettivo. E, e, no, però ecco, per fare questa cosa ci vogliono questi dati, cioè da qualche parte deve esserci la fonte ufficiale e il formato corretto per poterlo riutilizzare. Prima tu hai detto la parolina magica metadati, no? cioè, giusto anche lì in ottica divulgativa per coloro che non sanno che cosa sono, metadati non sono dei dati a metà, ma sono i dati, sì, tecnicamente i dati sui dati, cioè il dato a volte per essere riutilizzato correttamente in ottica open deve essere descritto, cioè ci vuole un'informazione che ci spiega come è stato raccolto e strutturato quel dato. no? E anche lì questo richiede un lavoro intellettuale non da poco, quindi un conto è il dato crudo, un conto è la metadatazione di questo dato, cioè aggiungere informazioni sul dato stesso, quindi dato sul dato, che eh, dà appunto, che, che spiega bene, che, che, che consente all'utilizzatore di fare cose. È un po' in ottica informatica, la, come dire, vedere il codice sorgente e vedere il codice sorgente con il suo commento. No? A volte il commento è quello che... Permette allo sviluppatore di no, rimaneggiare quel software, quel codice, che magari era funzionante, ma fino a quel momento oscuro. Con il commento eh, si riesce a, a, a, a, a riutilizzarlo in ottica usare, open. Usare, usare. No? Usare. Scusami, tornando invece alla direttiva ah, sì, ecco. dati, bene comune, no? cioè, le, le, scusa, le, avevo mero segnato questo punto perché secondo me è importante, cioè, in questa lettera era stata scritta al 6 di novembre, quindi era l'inizio della cosiddetta... cioè l'inizio, ormai c'eravamo dentro, però era, è stato il giorno in cui era stato preso il provvedimento sulle zone rosse, sulla divisione in zone, e quindi era eh, la pietra miliare che indica la, la, la, la fase critica della cosiddetta seconda ondata, no? che poi ci ha preso per tutto novembre e per metà di dicembre. <ride> Diceva che si chiede al governo di rendere disponibili, occhio agli aggettivi, eh, rendere disponibili, aperti, interoperabili, nel senso di machine-readable, cioè eh, eh, ma masticabili dalle macchine, leggibili da una macchina, e disaggregati tutti i dati comunicati dalle regioni al governo dall'inizio della pandemia per monitorare e classificare il rischio epidemico, compresi tutti gli indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, di accertamento e quelli di risultato. Punto. Fare lo stesso per tutti i dati che alimentano i bollettini che detta eh, con dettaglio regionale, provinciale e comunale della cosiddetta sorveglianza integrata Covid-19 dell'Istituto Superiore di Sanità e i dati relativi ai contagi de all'interno dei sistemi, in particolar modo scolastici. Eh, tutti i dati devono riportare la data di trasmissione e aggiornamento. Cioè, vedete, co cioè, un conto è il bollettino, il report che viene pubblicato dalla Protezione Civile tutti i giorni alle ore 17 o dall'Istituto di Sanità periodicamente tutte le settimane, dalla, dalla cabina di regia. Altro conto è avere tutto questo livello di dettaglio e soprattutto in formato interoperabile, machine readable e disaggregato. Capite che è un livello di definizione molto, molto maggiore, no? Si discuteva poi, molto sui che... dati sulle scuole, sui contagi nelle scuole, che è un dato appunto disag che considerato in modo disaggregato, cioè separato rispetto ai dati complessivi di quanti cittadini in quella regione, in quella provincia, in quel comune, permette per esempio di fare dei ragionamenti sull'andamento, sulla la possibilità o sull'opportunità o meno di chiudere o chiudere parzialmente le scuole. Quindi eh, questo era. era... E io mi ero, ero occupato in un, in un mio vecchio posto, ancora prima di quella lettera, era, era probabilmente settembre, era quest'estate ancora, eh, della licenza, cioè la licenza del, mh, che si trovava sul sito del Ministero era scritta male, cioè innanzitutto c'era un riferimento a una licenza vecchia, eh, che era, vabbè, il problema, le creative commons, così vabbè, adesso non voglio andare troppo nel tecnico, però le, le licenze creative commons fino alla versione 3.0 non funzionavano bene sui dati, perché eh, semplicemente creative commons non ci aveva pensato, nel senso che in America hanno una normativa ri, ri, diversa rispetto al, al diritto europeo e quindi creative commons non aveva gestito correttamente il cosiddetto diritto sui generis, che in Europa è il diritto che tutela proprio le banche dati non creative. Eh, e quindi Commons con le 4.0 che sono arrivate nel 2013 è andata, è corso ai ripari e ha aggiunto un pezzo. Quindi vuol dire che se io sul sito non ho aggiornato la licenza dal 2013 e me la porto dietro vecchia, a un certo punto questi dati non sono più davvero open. Perché? Perché ho una licenza che non, eh, non sta licenziando correttamente il dataset. Okay? E avevo segnalato questa cosa, poi per fortuna sono andati ai ripari, Vediamo, adesso vado a cercare il tempo. Simone, scusi, sì, sì, sì, forse dell'aspetto delle licenze cerchiamo di, arrivar, cerchiamo di arrivarci verso, verso la fine. Io volevo invece confrontarmi con te su una, un, da un altro punto di vista, sempre su questa tematica. Allora, mettiamoci nei panni di una pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione deve garantire ai cittadini il loro, la loro cittadinanza digitale, cioè la loro piena consapevolezza eh, eh, della, del, dei, della situazione delle informazioni necessarie per conoscere, decidere partecipare anche alla vita pubblica allora, una pubblica amministrazione che criteri e che metodologie può adottare Perché eh, ne, nello scegliere quali dati aprire c'è l'aspetto normativo ovviamente ma io fa, mi interesserebbe avere la tua opinione su, su un, altro, un altro punto di vista uno degli aspetti, io non voglio pensare che le regioni che non trasmettevano i dati aggiornati sul Covid lo facessero in modo, in modo doloso, provo a immaginare che ci possono essere dei problemi organizzativi, cioè incapacità organizzativa. Quindi la pubblica amministrazione che decide di aprire i dati lo fa perché lo deve fare per legge, diciamo. E eh no, ecco, questa cosa prova detta. Non... No, no, ma infatti lo deve fare per legge, no, no, questo, questo poi lo, lo dici meglio tu, ma oltre che questo, quindi deve organizzarsi di conseguenza. Cioè deve decidere un flusso di produzione. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, rielaborazione una tempistica specifica per cui a una certa data dalla delibera uh, deve rendere disponibili in un formato davvero aperto perché la norma, il CAD glielo richiede, deve rendere disponibili alcuni dati. Secondo te dovendosi, visto che sappiamo che tutto in un colpo no, no, non è facile innovare la pubblica amministrazione italiana, ne sentiamo parlare da, da Bassanini, insomma, dagli anni 90, della, <ride> di trasparenza, eccetera, ma sappiamo che, e lo diceva bene prima Samuel, non, non è così banale, perché ha dei costi, ha, di un, ha un impatto insomma, economico, organizzativo importante e le pubbliche amministrazioni hanno spesso altre priorità. Tu che cosa consigli? Come fare a decidere da dove cominciare, per esempio? Allora, un Confronto con la comunità, ecco, vuole avere la tua opinione su questo. Allora sì, cioè, esatto, è un'opinione, ma su questo forse sei più preparato tu, nel senso che io appunto vengo da una competenza più che altro giuridica, però innanzitutto diciamo una cosa, che eh, come abbiamo già fatto, come già introdotto tu, non è che sia una, così, una gentile concessione, ma è un obbligo giuridico. Cioè le pubbliche amministrazioni da ormai un po' di anni in virtù di alcune direttive europee che vengono chiamate PSI, dall'acronimo Public Sector Information, informazione del settore pubblico, e poi dalle leggi italiane che hanno recepito i principi di queste direttive, l'ultima di queste direttive è del 2019, quindi molto recente, non possono più scegliere, cioè ci sono alcuni dati che sono diciamo, necessariamente da mettere fuori come open data. Ok. Quindi il dibattito è iniziato quando questa cosa non era chiara, e si parla appunto del 2009-2010, quando io ho iniziato anch'io a appunto, entrare in questo, in questo fantastico mondo dei, degli, dei, dei dati aperti. Ma poi il, il, la direzione a livello legislativo in tutta Europa è stata quella verso l, la libera disponibilità dei dati, cioè la libera condivisione dei dati, almeno tra pubblica amministrazioni. Allora, il primo step è stato condivisione dei dati tra pubblica amministrazione, cioè evitare che la pubblica amministrazione debba continuamente, una pubblica amministrazione debba continuamente raccogliere un dato che già una pubblica amministrazione ha raccolto e che detiene, e quindi il primo step era quello, obbligare la pubblica amministrazione a condividere tra loro i dati, ma lo step appena successivo, una volta che si è capito come farlo tra pubblica amministrazione, non era, il passo non era tanto diverso, cioè adesso metto a disposizione di tutti, anche dei cittadini, senza particolari problemi, e vincoli, cioè io uno dei problemi, delle, delle ossessioni che più vedo nelle pubbliche amministrazioni, così intanto rispondo alla tua domanda, è quello del, si riassume nella frase, ma se poi qualcuno ci guadagna, punto di domanda, cioè il dirigente della pubblica amministrazione incaricato, o l'assessore, o, o, o, o, o il, il sindaco, che ne so, che deve prendere questa decisione, si lascia imbottigliare e impaurire da, questa, da questo strumento. E' paradossale, Ma visto che sommato, poi le parole chiave della politica di oggi sono aiutiamo le imprese, aiutiamo i cittadini, supportiamo <ride> no, lo sviluppo. Quindi cioè, è, e... è paradossale. È paradossale anche per, cioè, per una banale questione, cioè che se qualcuno ci guadagna, vuol dire che è stato bravo. E soprattutto la pubblica amministrazione, cioè il comune che, no, facciamo l'esempio concreto, il comune che espone i dati, dei mezzi pubblici, quindi gli orari, eh, che ne so, il tipo di mezzo utilizzato, la capienza di ogni mezzo, eh, li mette fuori in un formato open con una licenza open. E se poi qualcuno ci guadagna, e eh, caspita, vuol dire che c'è stata una startup locale brava che è riuscita in qualche modo a, quello che dicevamo prima, estrarre valore anche economico, quindi creare del business e quindi dare del lavoro, sulla base di dati che erano disponibili per tutti, perché è questo che dobbiamo ricordarci, cioè, non è che togliamo qualcosa a qualcun altro, cioè l'azienda che riesce, a, che riesce a, fare bi, a fare business su qualcosa che trova sul sito del comune in formato open, con licenza open, lo sta facendo su una cosa che anche altre sue concorrenti potrebbero fare. E quindi non viene tolto niente alla, alla cittadinanza, cioè quel dato... Il, il, quel, quel, Quell'informazione, quel dato, il comune XY lo deve comunque raccogliere, lo deve comunque gestire e adesso, da quando ci sono le nuove direttive, lo deve comunque mettere fuori. Quindi l'ossessione del se poi qualcuno ci guadagna, allora voglio vincolarlo in qualche modo. Allora se qualcuno... metto la licenza open, no? ad esempio, ma per, metto la licenza open, ma per far scaricare il dataset chiedo che la gente si loghi, così voglio sapere chi l'ha scaricato. Ma no, cioè, cosa te, ne, cosa te ne fai di questa cosa, di aggiungere questa barriera, che a parte che è discutibile perché va in conflitto un po' anche con, con la licenza open e con, e, con, e, con, e con le norme. Però vabbè, al di là di quello, cioè cosa te ne fai come pubblica amministrazione, cosa ti cambia? Quindi alla domanda, eh, se poi qualcuno ci, ci guadagna, io rispondo... Con la domanda e a te che cosa cambia? <ride> cioè, a te Hai fatto il, tuo, però ecco, fatto il tuo mestiere. Insomma, questo no? deriva da una. Hai creato ricchezza, un'occasione di ricchezza, un'occasione di lavoro. Sì. Eh. Cioè, ma temo che derivi da una questione proprio culturale della gestione della pubblica amministrazione, che è un po', come dire, ottocentesca, adesso senza offesa, cioè, però viene un po' da, da questo. No? Io ho letto un libro che è. La... La burocrazia, mi sembra. Che, storia che è... della burocrazia sarà. Storia della burocrazia, che è del mulino, quell'edizione sì, di sì, 520 pagine, no? sì. Che ti fa capire come la, la, la burocrazia è endemica, la, la, la cultura della burocrazia è endemica alla pubblica amministrazione italiana, per cui ovviamente il burocrate ha un controllo, cioè riesce ad esercitare un controllo e quindi è una forma di potere, quella del... del, del, del eh, aggiungere paletti, aggiung a volte insensati, perché Potenzioni, è molto tipico della no? burocrazia, Potenzioni, no? Sì. E quindi il burocrate si crede, si sente eh, padrone, fra virgolette, dell'informazione pubblica. In realtà no, il, il burocrate è un servitore dello Stato, è, è semplicemente uno che ha eh, l'incarico di custodire e raccogliere quel dato, ma non è lui il proprietario. Quindi anche il discorso della proprietà intellettuale, e torniamo sul tema, ma è carissimo, no? È un tema un po' anche lì un po' stucchevole e, e che, ha, che lascia un po' il tempo che trova. Cioè, la, che proprietà intellettuale può avere una pubblica amministrazione che, comunque, come mission istituzionale per legge deve raccogliere quel dato e lo deve mettere fuori. Quindi, il tema delle licenze si risolverebbe li, delle licenze open su questo tipo di dati, cioè quelli che sei comunque obbligato a raccogliere e a mettere fuori, con una prov un, un provvedimento di legge, un, un testo di legge, un articolo che andrebbe a toccare. La, aggiungere un paragrafo all'articolo 5 della legge sul diritto d'autore in cui si dice che sostanzialmente non c'è nessun tipo di copyright di diritto d'autore da parte delle pubbliche amministrazioni su questi dati, si potrebbe fare in cinque righe, c'è una mia proposta anche di articolo già scritta, non l'hanno voluto fare, hanno voluto fare un giro molto complesso che è il cosiddetto open by default, per cui... Articolo 52 del codice di amministrazione digitale: cioè, se una pubblica amministrazione non mette una licenza open, si dimentica, diciamo, non vuole farlo, allora il cittadino può trattare quel dato come se fosse open. Un, un, un arzigogolo, un marocchismo per fare una cosa. Un modo che si per fa. rinviare rinviare la decisione. Ecco, ma perché appunto la questione che mi sembra sempre molto interessante è. Eh, lo dico, io non sono un amministratore pubblico, ma insomma provo a mettermi, ho, insomma anche a me è capitato di collaborare, di, di, di discutere con, con gli amministratori sul merito alle materie che mi riguardano, che sono quelle più, più documentarie. Quanto è importante per un'amministrazione ascoltare la propria comunità? E La propria comunità è fatta di cittadini naturalmente ma anche di imprese, quindi di, eh, si, si, si, spesso appunto sentiamo parlare, supportiamo le start up, aiutiamo le, le, le, a costituirsi le piccole aziende, l'innovazione, la, la, la smart city eccetera, tutto questo eh, la, la pubblica amministrazione può creare le condizioni facilitare le condizioni per cui l'iniziativa innovativa di impresa si possa sviluppare facilmente, più facilmente, guidare spazi, eh, fare i premi, insomma ci sono tante modalità, ma anche come dire, alimentare eh, il mercato dell'innovazione sull'informazione con le informazioni. E, anche su questo si attiva un mercato, a questo volevo arrivare, no? mi vengono in mente, non, non faccio nomi, ma dei software, delle aziende che hanno messo a disposizione, hanno fatto dei, dei, dei, come dire, dei pacchetti eh, di applicazione, dei pacchetti software per le pubbliche amministrazioni che le facilitano nel eh, raccogliere, rielaborare e aprire i dati che riguardano le attività della pubblica amministrazione, quindi le decisioni, eh, i, dati, eh, i dati quantitativi, i dati, dati finanziari, L'aspetto cartografico su cui poi vorrei, vorrei chiederti un piccolo approfondimento, perché è un tema secondo me molto interessante, dicevi prima open street map, magari diciamo che cos'è, perché secondo me è molto interessante. Ecco, anche questo è un mercato, anche queste sono aziende spesso giovani che aiutano la pubblica amministrazione a fare quello che dovrebbe per legge fare. Quindi secondo me è, è un circolo virtuoso che per qualche motivo, in parte quello culturale che dicevi tu, cioè un'idea della burocrazia come proteggo il mio ruolo e non, non, non, non, non, non, non mi apro, non condivido troppo quello che faccio. E non magari per motivi appunto perché si ha paura di essere, di essere chiamati in giudizio, ma insomma anche semplicemente per, proprio per una mentalità, un meccanismo di funzionamento. E dall'altra lata c'è appunto poca attenzione reale ad attivare. A, a, a attivare appunto il, il riuso virtuoso mi viene in mente un esempio scusa mi parlo un momento io perché voglio, voglio Dico, fare degli esempi concreti adesso poi ti chiederò qualcosa di, sulla cartografia perché so, hai sicuramente dei bei racconti da fare mi viene in mente un, un esempio di un progetto che abbiamo eh, provato a sostenere come Università di Macerata subito dopo il terremoto vi del, ricordate dell'agosto e del, poi dell'ottobre del 2016 sull'Appennino centro italiano l, terremoto che ha, coperto un ha interessato un'area la più ampia dei terremoti recenti, um, un'associazione, una, un eh, appunto un'associazione non a scopo di lucro, aveva eh, cercato di eh, costruire un aggregatore, cioè un raccoglitore di dati aperti che riguardavano tutte le iniziative che riguardavano la, ric la ricostruzione tutte le decisioni di carattere economico, finanziario, cioè la decisione compriamo questo, acquisiamo questo, ricostruiamo questo, di tutte le pubbliche amministrazioni, dal livello più macro, che era il commissario per la ricostruzione, alla regione, alle province, ai comuni, cercando di raccogliere tutti i loro dati e renderli disponibili con dei report, eh, sia in modo aperto, totale, appunto disaggregati, sia con dei report. Eh, periodici, per cercare di informare i cittadini su che cosa effettivamente si stava facendo. L'obiettivo secondo me era veramente molto, molto import, culturalmente molto importante. Andare contro l'odio social, che è facile, no? Ah, non stanno ricostruendo niente, magari è vero, magari non è vero, però vorrei poterlo misurare. E dall'altro lato a, a rendere, dare uno strumento alle pubbliche amministrazioni per essere pienamente trasparenti e dimostrare il, il lavoro che, che stanno facendo, perché poi le decisioni dei cittadini non sempre si basano su dati certi. Il problema, lo dico da archivista e poi cambiamo discorso, era che uh, le delibere di, di, di, di spesa, soprattutto del livello dei comuni, erano, uh, erano prodotte con un software che è abbastanza diffuso tra i piccoli comuni, che produceva dei file in, uh, PDF, cioè dei file statici, chiusi, in cui l'oggetto della decisione era personalizzato, cioè ogni, ogni comune, ogni funzionario ci inseriva la frase che voleva. Eh, considerazioni, sapete, sapete il linguaggio burocratico, come alle volte è, è indiretto, non è mai molto chiaro. Allora, la, la cosa che avevamo cercato di, di fare come Associazione Nazionale Archivistica Italiana delle Marche era facilitare le, le, i comuni nell'utilizzare un linguaggio standardizzato. Da Napoleone aveva definito che ogni delibera deve riguardare un solo oggetto e che gli oggetti dei documenti devono essere come dire, standardizzati. Questo perché? Perché è importante per ritrovarli. Allora, gli avevamo cercato di aiutare dandogli delle parole chiave che devono essere sempre usate nelle delibere, in modo da poter fare questa rielaborazione. Ecco, questo vi faccio un esempio di un progetto che partiva dal basso, partiva da un'associazione, da un no profit, insieme a un'associazione di professionisti, ma che aveva avuto l'interesse da parte dell'Anci eh, regionale delle Marche, da parte della regione, e di alcuni comuni, non di tutti. Ti chiedo eh, di, di, di, se, se, se, se hai qui in mente qualche esempio interessante invece di e sull'importanza dei dati cartografici, cioè della base cartografica, perché è importante non utilizzare, come per esempio il Ministero dei Beni Culturali ha fatto per tanti anni, software proprietari, ambienti proprietari, che poi quando si vanno a leggere ci risulta. Questo computer non è autorizzato a entrare in questa base cartografica, e a quel punto il servizio uno, uno dei dibattiti più, più antichi che forse adesso si è risolto era quello sui dati del catasto. Eh. I dati del cioè, allora, tu sai che ehm, la visura catastale è una cosa che si paga, no? Cioè, qualsiasi... E quindi anche lì è un business, cioè perché non solo c'è la fia amministrativa, cioè la tariffa che tu versi al catasto per avere la visura, per avere l'informazione, che appunto sarebbe il lato più facilmente eh, modificabile. Cioè, visto che il catasto è un ente pubblico, pre previsione di legge che dice che niente il catastro non deve... Più eh, quella non deve essere più una forma di, di, di, di, di proventi, per, ma il catastrofe viene finanziato in altro modo e quindi quel dato è aperto. Il problema qual è che quasi sempre queste visure passano attraverso degli intermediari che, che da anni, da decenni hanno creato questo business e difficilmente moleranno l'osso, diciamo. No? Perché si sono create una serie che legittimamente eh, c'è una serie di servizi di intermediazione per cui tu la visura la chiedi al che ne so, software X all'azienda, eh, il geometra che ha comprato la licenza di questo software si fa pagare, ci, mette, ci aggiunge il suo per il lavoro di confezionamento e il fatto che io te l'ho scaricata e te l'ho selezionata. La mia competenza per dirti che questa è quella più aggiornata rispetto a quella che avevi tu e via dicendo. E quindi questo è un vecchio dibattito, non sono proprio dati cartografici, lì siamo ancora più a livello... I dati cartografici sono ad esempio quelli di... I dati fiscali della... con una base cartografica, diciamo, no? Esatto. Um, quindi anche ehm, lì, un po', dati... lì un po' di privacy, c'è un po' di riservatezza, c'è sui dati fiscali, quindi effettivamente... Sì, mm, sì. <ride> <ride> eh, su, su, I due famosi Il che è nato, il giorno dal oh. dettaglio eh. che risiede mm. in un luogo tale. Ecco, questi sono... Allora, io, sono complici. io collaboro da, eh, co come consulente da anni, una cosa pubblica si può è nota, da, da ormai da sei anni, dal 2014, quindi quasi sette, ehm, con la fondazione GEM, Global Earthquake Model, si chiama, il GEM, l'acronimo sta per eh, Modello Globale per Terremoti. Sostanzialmente fanno, una, fanno delle mappe, cioè hanno un, non solo delle mappe, ma una piattaforma che si chiama OpenQuake, che è un software che, sia, sia software che puoi scaricare open source, sia piattaforma che puoi utilizzare, eh, diciamo, in cloud, per il calcolo del rischio sismico a dei livelli molto, molto avanzati, per cui all'interno di questa piattaforma ci sono anche i cosiddetti modelli, cioè non c'è solo un'attività di mappatura storica dei terremoti, ma c'è la cosiddetta modellazione, cioè un algoritmo, un'espressione eh, matematica che ti dice il, la probabilità, non tanto che si verifichi un terremoto, perché sappiamo che il terremoto non è un evento prevedibile, ma il quanto rischio hai se si verifica un certo tipo di terremoto su quell'area? È un rischio che si può dividere in ah beh, hazard e, e risk a seconda del, dell'aspetto. Uno è il rischio, eh, diciamo eh, puramente geologico, cioè il tipo di scossa che si verifica su quel terreno, e poi il rischio sugli eh, edifici e le strutture che hai costruito su quel, su quel territorio, e ha anche un rischio che possiamo chiamare, che loro chiamano social vulnerability, cioè la vulnerabilità sociale, cioè il fatto che lo stesso, a, a parità di scossa di terremoto e di terreno, a parità di edificio costruito, se quell'edificio è stato assicurato o meno, hai un diverso tipo di impatto sociale, cioè i cittadini che avevano la casa lì se sono assicurati e vivono e fanno parte della classe ambiente e benestante della City di San Francisco, hanno probabilmente una resilienza maggiore rispetto al cittadino della, eh, della, un, che vive nello stesso, magari un edificio identico, simile, però in un'altra zona oppure senza una copertura assicurativa. E lì mettono a disposizione dei dati, che sono anche delle mappe, eh, di rischio sismico molto precise, a cui tu puoi andare a un livello appunto di definizione molto elevato, a volte così elevato come dicevi tu prima che vai a toccare quasi l'aspetto privacy perché se io vado ad un livello di definizione così basso per cui riesco ad arrivare al, a un singolo edificio e quell'edificio è una villa dove vive una singola famiglia io sto di fatto dicendo, ehm, parlando anche solo del rischio sismico però che tipo di eh, situazione economica ha questa famiglia e se io vado a dare questo dato in modo così verticale, può essere che questa famiglia non abbia più possibilità di assicurarsi, perché nessuna assicurazione vuole assicurare una casa costruita sulla faglia, di, su, su, oppure ai piedi del Vesuvio o, del, o del, del, della, eh, che ne so, de, de, della faglia di, di San Andrea, <ride> ok? Quindi… Sull'Appennino Marchigiano. Sull'Appennino Marchigiano, oppure… Eh, su qualche, su, su, ecco, e quindi le... la base cartografica libera però diventa uno strumento di governo come giustamente sta no, evocando certo. cioè, per cui appunto il problema è che non è prevenire i terremoti, non è prevedere i terremoti il problema è fare in modo che le case siano costruite nel modo giusto esatto, è la gestione del rischio è la gestione, del rischio, è, certo. è, è la gestione certo. del rischio e Perché questa come sappiamo, la, è eh, eh, la vera e, in le inglese... e le alluvioni e, e che In cosa, inglese viene cioè... chiamato risk assessment, cioè il, il, la gestione, la corretta gestione del rischio. E, e guarda, che la stessa cosa viene fatta con la pandemia, cioè nel senso, noi ci siamo accorti che. Eh, non avevamo, non, non c'eravamo preparati adeguatamente, perché, ma semplicemente perché nessuno pensava che una cosa del genere sarebbe successa. Poi vai a intervistare, vai a intervistare i, i, i virologi, gli epidemiologi, e ti dicono, ma guarda che questa cosa era, era in conto da anni, no? cioè io era circolato, mia, il mio batterico. amico farmacista mi ha tirato fuori un libro in cui si era, era laureato lui, quindi boh, del 2008-2009, in cui c'era un paragrafo che diceva che la prossima, pandemia sarebbe stato un virus di carattere respiratorio, passato dagli animali, cioè era una roba abbastanza nota. Eppure i governi di praticamente tutto il mondo non avevano davvero considerato il rischio probabilmente per una sottovalutazione oppure perché boh, alcune cose non le vuoi vedere perché come dire eh, ti, ti, ti obbligherebbero poi a prendere delle decisioni che nessuno politicamente vuole prendere Se e finirebbero di tagliare sulla sanità pubblica per esempio. In, fin quando non ti trovi di fronte alla questione che devi chiudere la Lombardia da una notte con l'altra e io ti ricordo che sono di Lodi eh, sì, sì, quindi so, ho saputo prima di tutto il resto d'Europa cosa voleva dire no, vabbè, non sono di Codogno però sono di Lodi, no. quindi, <ride> però, diciamo 15 giorni prima degli altri, abbiamo visto cosa voleva dire. scusa. adesso stiamo un po' uscendo dal no, discorso. No, più no, pentato, ma, da secondo me siamo sempre all'interno di, di questo ragionamento. Però, vedo vedo. Il, il, Domande, che esatto, stiamo ci sono avvicinando alla fine. Io ti vorrei eh, chiedere, eh, perché un, un tema su cui so che tu hai lavorato molto, che insomma, visto che ci ospitano gli, gli, gli amici della, del sistema bibliotecario di Fano, insomma, l, con, con il supporto dell'AIP e della NAI. Ci dici qualcosa sui dati, cioè sul livello di apertura dei documenti, documenti nel senso documenti bibliografici, dei libri per capirci? e eh, dei documenti archivistici, il discorso si farebbe troppo complesso e quindi non voglio annoiare chi ci sta seguendo, ma soprattutto l'aspetto dei libri. E poi magari se hai qualche suggerimento di libri da, da, da darci per chi volesse, dopo aver seguito questa nostra chiacchierata, che necessariamente si è dovuta tenere come dire, un po' da, sul, eh, su, sul livello, da, da, da, da, da, da, come si dice, a sguardo d'uccello, eh, che volesse approfondire questi temi. Grazie. Allora, io mi sono trovato ad occuparmi del proprietà intellettuale sulle schede di catalogo, no? E ehm, all'epoca, sì, più, eh, più che non era stato sottoposto da un archivio, ma da una, una sovrintendenza, quindi era un aspetto archeologico, però sostanzialmente eh, eh, stiamo parlando della stessa cosa, cioè nel senso la, la scheda di catalogo può essere, può descrivere, un, che ne so, eh, un capitello corinzio trovato scavando le fondamenta di un nuovo centro commerciale vicino a Roma, oppure può essere la scheda che descrive un manoscritto ritrovato spostando una, eh, uno scaffale in una biblioteca, no? eh, eh, La scheda di catalogo è interessante dal punto di vista della proprietà intellettuale. Perché? Perché in realtà è uno schema standardizzato in cui il catalogatore inserisce semplicemente delle informazioni, quindi non ha una libertà creativa vera e propria, ma nello stesso tempo mi, mi è stato fatto notare che l'attività di catalogazione a volte richiede una competenza intellettuale, una specializzazione su quell'argomento, su quel tipo di documento, su quel tipo di diciamo tecnico-scientifica diciamo elevatissima, per cui fatta, la, la scheda di catalogo fatta da che ne so, il neolaureato in archeologia e l'esperto che ha vent'anni di, di, di carriera alle spalle, cambiano da poco perché l'esperienza, l'occhio clinico fa sì che le informazioni inserite in questa scheda di catalogo siano particolarmente eh, come dire, opportune, invece se, se non c'è esperienza magari no. E, però il discorso era, ma che tipo di proprietà intellettuale c'è in, in un documento in cui io non faccio altro che inserire no, la, la, non so, la data, la, eh, la, la collocazione, cioè, quindi è davvero un'attività intellettuale? E lì era, insomma, non se ne usciva benissimo, che entriamo su quel tipo, in quel mondo del diritto in cui valgono ancora molte le opinioni e finché non c'è, la cosiddetta giurisprudenza consolidata, no? noi giuristi quando entriamo in quel vicolo cieco delle, dei, dei, dei, dei settori non ancora esplorati dobbiamo cominciare a dire ah boh non si sa ancora bene come sarà perché non c'è giurisprudenza, vuol dire che i giudici non si sono ancora espressi solidamente e, e, e costantemente su un argomento, quindi non si sa bene, bisogna andare un po' per... per, per, per ah, So io un esempio critico ecco. sulle schede di catalogo, perché è un, un esempio ecco. che conosco molto bene, i dati geografici, richiediamo esatto. il cerchio, se io dico con esattezza che quel dipinto è in quell'altare di quella chiesa su, in cima al, al monte, sto, dice, sto costru, costruendo uno strumento di prevenzione, di intervento, di programmazione del restauro, in caso di terremoto so esattamente che cosa è stato a rischio e cosa potrei trovare io protezione civile all'interno di quella chiesa. Però al tempo stesso dicono per esempio la, la conferenza episcopale italiana sono dati riservati e, perché in realtà si sta dando uno strumento ai ladri d'arte. E quindi il problema è... È eh, esempio libri libri che dicevamo libri. prima, sì. Allora, la, la cioè, cosa libri è, libri è, tra, tra, è interessante tra. perché, allora seguendo la, la, la community appunto di OpenStreetMap, no, ad oggi, con la tecnologia che abbiamo oggi, cioè questo, questo aggeggino qua, da 100 euro, quindi neanche quello più, che ha un GPS, eh, io posso geolocalizzare qualsiasi tipo di eh, oggetto o evento o luogo in modo estremamente preciso e quindi quell'informazione che tu hai raccolto in realtà la può raccogliere chiunque, cioè vado in questa chiesa, vado a fare a, a, a sentire la messa, quindi sto andando come semplice fedele oppure come semplice turista che va a visitare la chiesa e con la mia applicazione mi geolocalizzo e dico... Qua c'è questo dipinto che leggendo la targhetta, leggendo la, la, la, la didascalia, ha queste informazioni e la carico su una piattaforma open. Tu dimmi quel dato lì come faccio a vietare che venga eh, eh, caricato e, e, e utilizzato e soprattutto che tipo di proprietà intellettuale ci sarà. Cioè tu prima hai fatto esempio, io catalogatore vengo pagato per fare questo lavoro. Ma davvero tu puoi avere una sorta di proprietà intellettuale su quel dato solo perché tu sei stato il primo a raccoglierlo? Cioè, visto che... che la normativa questo non, non lo consenta cioè, è no, la allora, proprietà eh, del soggetto che, che, che è pagato per farlo Si ass assicura ass che ci sono alcuni soggetti che, lo, che, che cercano di utilizzare l'argomento della proprietà intellettuale per dire ah, noi, abbiamo, noi abbiamo raccolto per primi il dato abbiamo fatto un investimento rilevante per fare questo tipo di catalogazione quindi riteniamo di avere una proprietà intellettuale e in questo caso sarebbe il, il famoso diritto sui generis cioè il diritto sui generis è quel, è quel diritto che non scatta, molto, non scatta tanto per l'attività creativa intellettuale ma scatta perché c'è il rilevante investimento però deve essere di una banca dati cioè il, il, il, il diritto sui generi così finalmente arriviamo all'aspetto a me tanto caro che è, è, è la gestione degli open data dal punto di vista giuridico eh, il diritto sui genesi è un po' eh, bastardo, per virgolette, per, per, per, però, è, nel senso che è, è bastardo nel senso che è misto, non si capisce bene. È un po' copyright, è un po' diritto sull'investimento su, sull rilevante che quindi non c'entra nulla. Il, il, il diritto d'autore si è sempre basato su, eh, sull'attività creativa, un minimo di attività creativa, ma andare in un luogo e schiacciare il tastino del GPS non è creativa in nessun modo è semplicemente io mi sono preso lo sbattimento di andare sulla montagna e fare e schiacciare il tastino. Non è un'attività intellettuale, è un'attività diversa, però perché sia coperto da diritto sui generi, se non deve essere un singolo evento, ma deve essersi una banca dati, cioè deve esserci un lavoro di raccolta di questi dati. E lì entriamo nel... nel... nel... nel, nel, no, nel, nel, trig, nel, nel, nel thriller del il catalogatore, cosa fa, una raccolta di dati o sta semplicemente inserendo un, una singola informazione? Davvero, adesso a, apriamo un, un, un, un, come dire, un vaso di Pandora che non è il caso di aprire. Le cose che, queste cose le ho spiegate bene, così intanto cito i libri. Ecco, sì, faccio vedere allora, i libri, esatto. Eh, cioè, la tutela delle banche dati, come funziona questo diritto sui generis, è diciamo il... Mh, eh, il passo preliminare per capire poi come funzionano le licenze sui dati, quindi in realtà dovremmo fare il giro inverso, prima uno dovrebbe prendersi un po' la briga di capire come funziona questo diritto sui generi, così finalmente capisce perché le licenze open data funzionano in modo un po' diverso rispetto alle licenze per software e alle licenze per contenuti. Queste cose le ho scritte, allora, eh, penso che lo vediate al contrario, forse, comunque software licensing è andata a grado. No, Però lo vediamo, lo vediamo, allora, dritto, giusto, lo vediamo eh. dritto, sì. Eh, quindi è proprio un, eh, il mio ultimo, diciamo, ultima creazione uscita con apogeo a settembre dell'anno di quest'anno, si trovano vari estratti, è sotto licenza Creative Commons come tutti i miei libri, quindi lo, se, se vi date da fare lo cercate, lo trovate. Ci sono degli estratti anche sul mio canale Slay Share, sul mio, sul, sul mio, sui miei profili Zenodo e via dicendo. Oppure quello che tu prima avevi citato, il più vecchio, che è il fenomeno open data. Eh, è del 2014, quindi su alcuni aspetti è superato, però sull'aspetto della proprietà intellettuale in realtà è ancora identico, e tant'è che alcune, alcuni pezzi di questo sono finiti anche nel capitolo su licensing di software licensing e data governance. Per chi volesse una lettura invece ancora più, più breve, Carlo Piana, che è un amico, avvocato, che ha fatto un libro sull'openness in generale, quindi sia software che contenuti che dati, molto divulgativo, molto bello. Eh, vedete un librettino veloce, questo si trova anche lui con licenza open ehm, e fa parte della, mia, della stessa collana in cui escono i miei libri, la collana Copyleft Italia. Comunque giusto per lanciare un po'. Però grazie, grazie Non ho molto, sentito domande, può... domande dal pubblico. No, pare, pare che non ne siano arrivate. Sono eh, arrivate perfetto. alcune delle cose che ti ho chiesto, in realtà sono arrivate da una discussione interna tra le persone che hanno che hanno intorno all'organizzazione di questo evento quindi esistono libri open questa è una novità che dovresti forse <ride> dobbiamo forse eh, diffondere a tutti quindi c'è la possibilità che eh, eh, di avere accesso a dei libri con o con, con una insomma, un rimborso molto piccolo o anche addirittura eh, liberi allora eh, la, la... chiudiamo se su questo hanno una licenza open e quindi vuol dire che l'autore e l'editore, che sono i titolari dei diritti di copyright, di diritto di proprietà intellettuale, hanno fatto questa scelta, magari un po', eh, come dire, pazza, folle, di, eh, auto, e anche auto-elesionista, di eh, rilasciare l'opera in modo libero. Vuol dire che chiunque può... Eh, acquisire il libro, scaricarlo oppure comprare il cartaceo e diffonderlo liberamente. e a, in, Nel mio caso, anche visto che le licenze sono anche delle licenze che consentono la modifica, quindi anche di farne cosiddette opere derivate. Vuol dire che uno può prendere il mio libro e farne un'infografica, ad esempio, farne un video divulgativo utilizzando pezzi e, e passaggi del mio libro. Eh, la domanda che tutti si fanno quando, quando dico questa cosa è ma chi te lo fa fare? Domanda che giro più che altro all'editore, chi te lo fa fare, perché io lo, lo dico molto chiaramente, cioè io il, mio, il, mio, il mio lavoro non è fare libri, cioè poi in realtà fare libri porta via buona parte del mio tempo, però un altro, nel senso che la mia fonte di reddito e la mia attività principale è quella di consulente, di formatore, i libri sono per me un, un veicolo per, per far capire quello che, che, che io dico, che spiego nella mia attività, e anche appunto come diventano poi supporto per la mia attività di formazione e anche di consulente. A volte i consulenti mi chiedono di capire meglio come funzionano alcune cose e dico guardi, partiamo dal libro X in cui ho già scritto queste cose e poi da lì si sviluppa la consulenza. Quindi per me diventano un veicolo di promozione e di, visi, di, visi, di maggiore visibilità per la mia attività come consulente come avvocato. L'editore, per l'editore è più delicata la questione perché in effetti l'editore è il soggetto che vive proprio e guadagna proprio dalla vendita di copie, nel vecchio modello. Vi lascio, ah, vabbè, se, se, se, se guardate una chiacchierata che ho fatto con Nicola Cavalli nel, nelle scorse settimane, la trovate sul mio canale YouTube, Nicola Cavalli è il titolare della casa editrice l'edizione che pubblica la mia collana, e lui è uno di, quelli, di quei pazzi, di quegli editori che ha fatto questa scelta, anche lui, di spostare il, il, gli introiti della sua società, non tanto... Cioè, Meno dalla vendita di copie e più dalla vendita dei servizi connessi all'editoria, quindi la sua attività è un'attività di servizi e anche di consulenza verso altri editori, consulenza verso biblioteche, eh, organizzazione di eventi legati all'editoria, quindi eh, è un mondo. Il rapporto, sì, sì, il rapporto tra gli editori e, e gli autori e tra gli editori e le biblioteche è un tema che forse lo dico a, agli amici del sistema bibliotecario De di Fano, meriterebbe un altro evento perché è un tema davvero molto interessante, se vogliamo poi metterci anche l'open access, il problema della, eh. della, protezione, della la protezione ecco, esattamente visto che hai parlato di open access questo è la letteratura scientifica eh, il problema è io, io scrivo un libro pago io, io come ricercatore pago con fondi della mia università, un editore per pubblicarmi una sua ricerca e poi la mia università deve comprare quel libro per metterlo nella biblioteca e renderlo disponibile per gli studenti o per altri studiosi. È un meccanismo folle che eh, sta cercando eh, di mettere in è discussione. Un, Scusa è un lo dilemma molto, fatto. molto delicato. Cioè adesso stiamo a vedere completo. il libro di Weller, questo è La battaglia per l'open. Sottotitolo molto interessante, come l'open ha vinto, ma non sembra una vittoria. Eh, eh, io ho fatto la traduzione, cioè questo è Martin Weller, è il fondatore della Open University, che è una, appunto uno dei più eh, interessanti casi di università tutta open, basata su una, un approccio di formazione open sia dal punto di vista dell'approccio del metodo e anche dei contenuti che vengono forniti vi invito a cercarla, Martin Weller è appunto uno di questi docenti, non è un giurista, lui è un esperto di tecnologie per l'apprendimento, di, di, di education technology, potremmo dire, e, ehm, però ecco, un libro davvero interessante che fa capire i punti di forza e i punti deboli della, della cosiddetta rivoluzione open. Eh, io ho fatto la traduzione, ma essendo questo un libro del 2000, la traduzione è uscita il mese scorso, è un libro del 2014, quindi quando mi sono trovato a tradurlo mi sono accorto che alcune cose erano già... un vecchiotte, un po' superate, però è arrivata la postfazione della, della amica Elena Giglia, che è una bibliotecaria esperta soprattutto di eh, open science, di diffusione della scienza aperta. Eh, ha fatto una postfazione che in realtà non è una postfazione, ma è una sorta di appendice d'aggiornamento, sono quasi 20 pagine di, eh, appunto, che cerca di... La, il collegare dal 2014 ad oggi il, il, il, come si sono evolute le cose. Quindi vi lascio è un, tema, sì, è un tema molto interessante molto sì. complesso, e, ma sì, magari davvero organizziamo un altro evento proprio su questo. E, eh, magari eh, l'Elena si può con Elen, no, no, si ma facciamo, la conosciamo a, bene, la conosciamo bene, la conosciamo, credo in molti la conosciamo bene. Dunque, io ti, ti credo che se abbiamo raggiunto il tempo massimo, anche l'abbiamo anche superato, io ti ringrazio molto Simone per, la, la, sì, insomma, per tutto quello che ci hai raccontato, ci hai aperto, eh, credo, hai aperto di tutti noi nuove domande o hai dato delle risposte a delle domande che già avevamo. Se non ci sono eh, altre domande o questioni da parte di chi ci sta seguendo su YouTube, io... Eh, vi saluterei, eh, vi augurerei buon fine settimana, siamo tutti in zone arancioni scure, rosse, insomma, quindi siamo... Saremo a casa a leggere magari i libri che ci ha suggerito Simone, cominciare a approfondire. Esatto, cioè, L'obiettivo di, di, questi, di questi incontri, no, essendo divulgativi e durando un'oretta, è chiaro che non possono dare delle risposte, ma fanno nascere dei dubbi. Ma è questo. Ma cioè, questo era questo lo diceva che Il saggio che è, è colui che vai. sa di non sapere. Quindi adesso sapete di non sapere abbastanza sull'open data, ecco sei, avete, una, avete una marea di, di materiale, che vi permetterà di sapere e quindi finalmente diventerete sapienti anche voi. Grazie molte. Ciao a tutti, grazie, arrivederci.